La mia relazione in crisi posso risolverla con le costellazioni familiari? Anche qui domanda molto interessante, diciamo che quello che io posso vedere eh, con le costellazioni familiari eh, è la mia parte in questa relazione e quindi andare a guarire magari il mio atteggiamento, come mai proietto sull'altro qualcosa che riguarda me. Se sono all'inizio del lavoro su di me è facile che non vedo l'altro, vedo quello che io proietto sull'altro, quindi la mia compagna diventa mia madre o il mio compagno diventa mio padre, quindi se io vado a comprendere come mai vado a proiettare sull'altro qualcosa che mi riguarda la mia storia e vado a guarirlo sicuramente posso migliorare la mia relazione con l'altro.